Grazie Presidente, eh, la, la Commissione insieme a tutte le forze di maggioranza e opposizione sta lavorando da tempo per il sostegno alle attività produttive, tutti sappiamo che c'è un'emergenza sociale, un'emergenza produttiva e ricettiva e su questo a partire dal Consiglio straordinario sono stati fatti tutta una serie di ordini de, del giorno, di mozioni e questa si è resa necessaria per un fatto, diciamo di eh, urgenza nella presentazione di domande e vado a spiegare meglio insomma, questa mia affermazione. Allora, la delibera di giunta 87 del 21 maggio prevede già quindi, dal, dal lunedì successivo la possibilità di presentare una domanda di occupazione di suolo pubblico o di nuova occupazione o di ampliamento di un'occupazione esistente però con criteri che non vadano in conflitto con l'attuale Regolamento 91-2019, quindi Regolamento OSP e COSAP. Questa mozione concordata anche con la Giunta vuole essere eh, diciamo una anticipazione della volontà dell'Assemblea nell'andare a estendere questi criteri che erano minimali verso quello che lei Presidente ha enunciato, quindi ci sono alcune cose importanti per coloro che stanno presentando in questi giorni le domande che vanno subito eh, chiarite agli uffici affinché se ne tenga conto, queste sono ad esempio il fatto che i criteri mini previsti, una serie sono derogabili rispetto alla 91 del 2019, quindi al regolamento e con questa mozione noi stiamo dicendo che andremo appunto a derogare a questi criteri. Il catalogo degli arredi, stiamo dicendo che grazie all'emergenza riusciremo a chiedere la deroga al catalogo degli arredi per l'utilizzo degli arredi magari interni ai locali e risparmio di soldi che in questo momento eh, scarseggiano tra le attività produttive. Inoltre la eh, possibilità di ampliare oltre le percentuali previste o eh, non fronte negozio ma fino a 25 metri dall'esercizio. Questo è qualcosa che già prevede la delibera che la Giunta propone di approvare all'Assemblea di cui tratteremo anche domani in commissione. Ecco, eh, poi prevede in ultimo l'estensione dell'esenzione della COSAP fino al 31-12-2020, almeno, insomma, come ha detto anche la Giunta e la Sindaca, nell'atto diciamo, ehm, e volontà di favorire le attività produttive e veramente eh, permettere eh, di salvare tanti posti di lavoro e delle attività che vanno avanti alcune da decenni e che rappresentano anche parte della nostra cultura e tradizione. Ecco, eh, distinguiamo tra attività sane, attività di bar, ristorazione, eh, attività produttive in generale che concorrono a fare di Roma un richiamo eh, non solo culturale come è sicuramente nelle leve della città più bella del mondo, eh, ma anche eh, un punto di ritrovo per eh, no, moda e, e eh, food buono se vogliamo, insomma no, non, non stiamo parlando di movida o di mala movida se vogliamo. Parliamo della gestione corretta delle attività produttive. Quindi chiediamo alla Giunta di eh, rendere chiaro agli uffici e intraprendere tutti gli atti utili e necessari affinché eh, si comprenda che la volontà dell'Assemblea verrà sancita a breve è questa. Grazie Presidente.